Ciao a tutti, bentornati nel canale, sono davvero molto molto felice di tornare a filmare un video era due mesi che non toccavo la telecamera e davvero mi siete mancati tantissimo io vi ringrazio perché avete continuato a seguirmi anche se appunto non caricavo se non sono stata molto molto presente ma come vi avevo detto quest'estate volevo dedicarla ai miei bimbi Fatemi sapere invece voi cosa avete fatto quest'estate, come state, eh, se avete ricominciato a lavorare, ad andare a scuola, insomma, aggiornatemi che sapete io ci tengo davvero tantissimo. Vi ringrazio anche per aver continuato a seguirmi su Instagram, che comunque sono stata eh, decisamente più attiva che non sul canale YouTube, insomma. Niente, di novità, eh, da, a partire da adesso ce ne saranno diverse, la prima eh, in assoluto è che eh, chiuderò il blog. Purtroppo negli ultimi anni eh, aprire un blog, tenere aperto un blog è diventato davvero impegnativo e poi ci sono diverse regole, diverse normative alla quale eh, io non riesco davvero a stare dietro e rimanere aggiornata e quindi ho deciso di chiudere eh, il blog e eh, trasferire tutto il contenuto del blog al momento eh, appena posto, insomma un po' alla volta su Instagram e questa appunto è la seconda eh, novità di quest'anno, quindi a partire da adesso sotto le foto su Instagram non ci, non ci saranno soltanto le mie foto, le mie immagini, ma ci sarà anche un post eh, dedicato a qualcosa insomma un, un misto più o meno quello che c'era nel blog andrà a finire su Instagram insomma e ehm, poi volevo sapere da voi se eh, potrebbe piacervi ehm, che io registrassi qualche video anche per Instagram stories, io ho fatto questo sondaggio su Instagram e in realtà ehm, ho notato che non vi interessa più di tanto ma preferite che io continui a realizzare i video su youtube piuttosto che su instagram tv per me va benissimo il fatto di instagram tv l'avevo pensato per realizzare dei video che vanno fuori dal canale, fuori dagli argomenti che ho sempre utilizzato per il canale ma uh, vi rifaccio il sondaggio anche qui quindi insomma fatemi sapere di qua dovrebbe essere rispondete al sondaggio e fatemi sapere se uh, volete uh, qualche video extra su IGTV che non riguardano appunto agli argomenti di youtube ma che sono argomenti diversi un'altra novità è l'orario e la pubblicazione dei video e la durata dei video sono tutti i sondaggi che vi ho fatto durante l'estate e appunto mi sono adeguata alle vostre risposte alle vostre esigenze come giusto che sia e eh, avete decisamente preferite le ricette di bellezza, le ricette di cucina, i progetti fai da te, e quindi questi ci saranno sempre nel canale perché comunque sono le mie passioni più grandi e eh, non le toglierò appunto dal canale. E come orari per la pubblicazione ci sono due orari che preferite, e uno è eh, verso le 2-2.30 e, e l'altro verso le 6, 6 e mezza, se non ricordo male l'orario dovrebbe essere quello e quindi dal momento che eh, mi auguro di riuscire a pubblicare due video a settimana uno lo pubblicherò alle 2 di pomeriggio e eh, uno alle 6 di sera più o meno ma poi vi aggiornerò eh, sugli orari precisi e poi dopo un periodo insomma di un paio di mesi cercherò di capire qual è realmente l'orario che ehm, vi piace di più anche in base insomma guardando come interagite con i video di un orario rispetto all'altro orario e un'altra novità non mi ricordo più, sapevo dove scrivermele e niente, mi sembra di aver detto tutto Vi ringrazio tantissimo per tutti i suggerimenti che mi avete dato per quanto riguarda i prossimi video, sapete che in questi mesi ho fatto pausa ma poi un po' alla volta andrò a recuperare tutto. Un'altra cosa che volevo dirvi riguardo i video è che mi sono resa conto che in estate faccio davvero pochi video e quindi nel mio canale ci sono davvero pochissimi video dedicati all'estate o comunque a questo periodo oppure al rientro a scuola e questo genere di cose qui e siccome volevo che eh, il mio canale fosse abbastanza completo per quanto riguarda tutti i 365 giorni l'anno eh, probabilmente qualche volta troverete ehm, pubblicato qualche video che non ha niente a che fare con la stagione in cui siamo, quel periodo in cui siamo quindi se vi ritrovate un video fatto per esempio con le conchiglie ad ottobre sapete che il motivo è questo perché dal momento che in estate non riesco a pubblicarlo, a caricarlo eh, lo farò insomma eh, in un altro periodo dell'anno tra l'altro eh, sto aspettando che mi arrivino dei pacchettini da wish perché ho fatto un altro ordine da wish e poi lo andremo a spacchettare insieme eh, sono tante cosine carine, molto molto particolari io spero che vi piacciano e molte di queste le utilizzeremo per realizzare altri video eh, successivamente. Quindi, insomma, sto aspettando che mi arrivi tutto e poi eh, vi mostrerò eh, prima il video hall e poi vari, ehm, le varie cosine, insomma, utilizzate un po' alla volta. Ah, ecco, ho trovato la... gli appunti che mi ero presa riguardante, insomma, le novità, che ho pensato per l'utilizzo dei vari social adesso ve li, eh, ve li spiego tutti bene bene ritorno un po indietro con il discorso ma è giusto per essere eh, il più completa possibile e per chiarirvi insomma bene un po il tutto dunque per i post per il blog vi ho detto lo elimino e lo faremo insieme eh, in uno dei prossimi video ci ho pensato davvero tanto ehm, però alla fine ho preso questa decisione, ma vi parlerò tutto in quel video lì appunto dedicato al blog. Per quanto riguarda i post di Instagram, appunto ci saranno le ricette beauty, dei consigli, dei trucchetti, delle review, dei progettini DIY e ogni tanto potrebbe capitare che ci siano quei mini video di un minuto, adesso non so bene perché comunque mi impiega davvero tanto tempo fare quei mini video da un minuto quindi la mia idea è quella di farli poi eh, però in realtà non sono sicura che ci riuscirò e, e Instagram appunto andrà a sostituire completamente il blog come vi dicevo prima il blog andrà cancellato ma tutti i post che ci sono nel blog pian piano li andrò a trasferire sotto i post di Instagram appunto quindi eh, non cancellerò niente alla fine, cioè cancellerò il blog ma non cancellerò eh, i vari post perché li andrò a riscrivere appunto sotto le foto per quanto riguarda le stories sto cercando di farle il più possibile anche stamattina ho fatto qualcosina poi mi sono bloccata ma su Instagram stories verrete aggiornati e, e lì vorrei fare dei mini vlog diciamo in cui passiamo insieme la giornata quindi ogni tanto ehm, andiamo a fare qualcosina insieme poi eh, ci saranno i sondaggi quindi ehm, seguitemi su Instagram perché ci saranno tanti, tanti, tanti sondaggi io li faccio anche su YouTube ma eh, su Instagram è più veloce, più rapido quindi per me è più semplice anche vedere le risposte in realtà sono molto più rapide quindi è più, tutto più veloce quindi preferisco Instagram e ci saranno le anteprime dei video quindi anche lì um, se mi seguite scoprirete in anteprima cosa ci sarà su youtube e poi uh, vorrei tanto pubblicare uh, i vostri messaggi e le vostre foto quindi quando um, quindi insomma, i vostri messaggi vorrei pubblicarli su Instagram, sempre con il vostro permesso, e poi eh, mi piacerebbe pubblicare le vostre foto eh, con le mie ricette, con eh, i miei consigli, insomma con tutto quello che ha a che fare eh, il canale, e Instagram ovviamente. Poi, su YouTube, innanzitutto ci sarà la nuova grafica, l'ho preparata. Eh, Durante l'estate, appunto, e quindi eh, dopo questo video, insomma, caricherò le nuove grafiche sia su YouTube che su Instagram. Io sono davvero davvero felice. L'ho realizzate seguendo anche qui i vostri eh, le vostre opinioni, le vostre, i vostri consigli. E ho impiegato davvero tanto tanto tempo, ma volevo essere davvero molto sicura che mi piacesse insomma eh, la nuova grafica spero che piaccia anche a voi fatemi sapere cosa ne pensate su youtube vorrei aggiungere anche dei nuovi contenuti eh, riguardante una, eh, diverse categorie eh, di età diciamo perché vorrei aggiungere anche delle nuove rubriche appunto dedicate eh, ai più piccoli quindi sia ai bambini piccoli piccoli delle idee dei consigli eh, dei progettini fai da te da fare sia insieme a loro oppure dedicate a loro e mi piacerebbe davvero tanto anche perché nell'ultimo periodo ci sono tante amiche che hanno appunto dei bimbi piccoli e quindi ehm, questi video li ho pensati appunto per loro dall'altra parte vorrei realizzare anche dei video dedicati ai ragazzi e quindi tutta la categoria teens perché comunque ho eh, una figlia che eh, di quell'età lì e quindi eh, lei ha sempre un sacco di domande, un sacco di eh, idee vorrei appunto realizzare qualche video dedicato eh, proprio solo e completamente a loro come per esempio il primo giorno di scuola che eh, per tantissimi ragazzi se non per tutti probabilmente è un momento molto molto delicato e per loro quindi se c'è qualche ragazzo che mi segua fatemi sapere se avete bisogno insomma se avete piacere di vedere un, dei video appunto dedicati eh, soltanto a voi e eh, sui GTV che prima non mi veniva in mente eh, di cosa parlare eh, volevo appunto eh, dedicare i video di GTV eh, con argomenti che non c'entrano niente con il canale su YouTube ma per esempio rispondere ai vostri commenti ehm, oppure realizzare haul o spacchettamenti oppure fare i video per quanto riguarda le collaborazioni e poi non so eh, parlare di trucco e make up che sapete in questo canale parlo poco oppure eh, chiacchierare un pochino o mostrarvi insomma i vari outfit, tutte cose, tutti gli argomenti che su YouTube non ho mai fatto. E niente, con questo è tutto, il video è lunghissimo, spero di riuscire a tagliarlo il più possibile, in modo da non essere sempre lunghissima a parlare un milione di ore eh, di cose, che probabilmente non interesserà a nessuno, comunque fatemi sapere nei commenti tutto quello che pensate riguardo i nuovi cambiamenti, e ricordatevi di iscrivervi al canale e uh, attivare la campanellina per rimanere aggiornati ed essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video lasciate un mi piace per sostenermi e lasciatemi anche un commento insomma con tutto quello che pensate, con quello che vi passa per la testa e ricordatevi di dirmi come state e come avete passato l'estate un bacio, ciao!